ciao Allora, oggi vi voglio parlare di questo blush della Sephora. Che ragazze, ho trovato il mio blush finalmente. Prima di iniziare, comunque, sia vi ricordo: se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di cliccare sulla campanella così verrete avvisati ogni volta che calco nuovi video. E mi raccomando anche di lasciare un commento se volete ricevere un premio a estrazione. Ed se non sapete di cosa parlo, aspettate la fine del video e lo capirete. Allora. Prima di tutto, blush della Sephora, è il Colorful, il colore che ho io, il 5, Sweet on You, prezzo per 3,5 grammi di prodotto, Euro. fa parte della Sephora Collection, quindi non è quasi mai scontabile, ma ragazze, ho trovato il mio blush sicuramente. Allora, io l'ho trovato anni fa nel calendario dell'avvento, e da allora non l'ho mai lasciato quindi mi è durato tranquillamente due anni sicuramente non mi è mai capitato di finire un blush e soprattutto di volerlo ricomprare perché ancora in commercio io lo ricompro di sicuro allora intanto ve lo mostro la confezione è questa Che dire, vi ho fatto eh, lo swatch e un attimo l'applicazione per farvi vedere come si comporta ti mostro questo blush di sephora che è inutile per me il mio preferito si chiama sweet on you numero 5 che ormai è completamente cancellato ce l'ho da due anni sicuramente e, e lo uso tutti i giorni cioè si vede eh, perché non è che ne è rimasto tanto a me piace un sacco perché davvero è modulabile leggero, modulabile, va bene sia di inverno che d'estate e dura tantissimo. Vedete che adesso ve lo faccio mostrare applicato, guardate. Hmm? Cioè, si vede appena appena poi lo modulo io come voglio ma è bello si suma bene e poi dura davvero tanto ma, ma tanto cioè. sta passando un'ape bene ma cioè, va bene tutto così nei, nei nostri video ed è bello mi piace ed è lo, lo uso tutti i giorni e si vede ed è uno di quelli secondo me che una volta finita ricompro compro anche comunque è quel tipico eh, blush che dà un leggero proprio un leggero strato di colore senza vedersi più di tanto proprio delicato è impercettibile basta poco prodotto con un pennello grande e, um, ha un sottotono leggermente caldo ed è comunque un colore satinato mi piace tantissimo è inutile, mi piacciono quelli appena appena accennati e poi comunque lo vado a stratificare io perché è tranquillamente stratificabile quindi in inverno magari ne applico meno mentre in estate un po di più però davvero si adatta perfettamente alla mia carnagione cioè si accorda perfettamente da appena quel leggero tocco di colore senza però che si senza farlo notare perché non mi piacciono quando si notano questo dà proprio l'effetto sano colorato colorito un leggero colorito senza però essere finto mi è piaciuto tantissimo altra cosa che io ho davvero apprezzato è il fatto che eh, si sì, è satinato è ok ma anche se ho la pelle mista e anche se tendo a sudare non mi crea mai macchie di colore Beh, durante la giornata può spostarsi il fondotinta può spostarsi la cipria ma lui non fa mai le chiazze perché svanisce durante il giorno e al massimo lo riapplico quindi davvero anche se state fuori casa tutto il giorno lui è una garanzia che non dovrete mai fare così per spostarlo. Bellissimo. E niente, questo è l'unico... Sì, sto pensando, penso che sia questo... Sto ragionando, eh? Ma questo è davvero il primo e l'unico per ora blush che io ricompro. Durante tutte le mie test ho provato tanti fondotinta e ne ho ricompagnato qualcuno i correttori li ricompro sempre il chip le ricompro sempre ma il blush è una di quelle cose come l'illuminante o come la terra che è difficile che io ricompro perché ci sono talmente tante e ne escono sempre talmente tante che è difficile che io lo ricompro questo lo ricompro quindi ok fatemi sapere se vi ho incuriosito se avete provato questa linea di perché sono tantissimi tantissimi colori quindi Mm, provete tranquillamente quello più adatto alla vostra carnagione se l'avete provato se vi incuriosiscono questi prodotti se li avete provati magari ed ehm, come si trovate e niente ah, che bello grande comunque sia eh, come sempre spero di essere utile e se vi è piaciuto il video mettetemi un like e noi ci vediamo alla prossima recensione ciao ehi sono qui ciao ti sei ricordato di mettere un commentino?